Sto andando in pallone allora vi devo fare una confessione io in questi ultimi mesi ho fatto veramente troppi acquisti riguardanti il manga di akatsuki no yona e di skip beat oh, mi sento più leggera oh, ho messo le mie colpe oh. possiamo iniziare con il video Salve a tutti, io sono Chiaokovit e benvenuti finalmente in questo mio nuovissimo video. Oggi vi mostrerò gli acquisti pazzi che ho fatto dal Giappone nell'ultimo periodo del dell'anno 2021 e verso l'inizio del 2022 e credo che ce ne saranno altre in quest'anno. Ovviamente non ho nessuna sponsorizzazione da parte dei siti a cui mi sono affidata per acquistare queste cosucce, ma... Partiamo dagli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo del 2021, così almeno ce lo togliamo subito. Quelli che sto per mostrarvi li ho acquistati sul sito di Goods Republic. Per chi non lo conoscesse, vi lascio qui sotto in descrizione il link. Grande parentesi, però, purtroppo, per diversi motivi. Il Corriere Japan Post, quello più economico, ha sospeso le spedizioni per l'Italia. Quindi se volete acquistare bisogna chiedere al sito di Goods Republic di darvi un coupon da aggiungere al vostro ordine che vi permetterà di affiancarvi al Corriere DHL. L'unico problema è che per poter utilizzare questo corriere, Dovrete fare una spesa sul sito di Goods Republic, una spesa minima, che se non erro è di 60 euro quindi è una spesa abbastanza considerevole, quindi attenzione! Il primo acquisto che ho fatto su Goods Republic riguarda il manga di Akatsuki no Yona. È un quadretto che era in vendita insieme ad altri gadget in una delle mostre in Giappone del manga di Akatsuki no Yona. Può essere appeso come un quadro oppure messo sulla scrivania a mo' di foto. Al momento non ho ancora avuto il coraggio di aprirlo perché ho paura della polvere che possa entrare e possa rovinare quello che c'è dentro, ecco. Diciamo che era da tempo che volevo una cosa simile, ma semplicemente per il gusto di avere eh, sulla cornice la scritta incisa di Akatsuki no Yona. Ecco, qua per il resto, vabbè, il quadro è bellissimo e... Nel senso, eh, non è dipinto, penso sia una stampa e molto molto bella! Molto molto bella. Non è proprio l'immagine che volevo, però possiamo dire che sono soddisfatta. In questo video vi farò vedere altri acquisti che ho fatto del manga di Akatsuki no Yona, ma diciamo che questo è l'unico che ho fatto. Eh l'ordine di Goods Republic. I prossimi articoli invece riguardano il manga di Skip Beat. Già che c'ero mi sono permessa di acquistare il primo Memorial Works di Yoshiki Nakamura, uscito insieme alla rivista della Hanato Yume il 5 febbraio del 2019. Dico primo perché eh, ce n'è anche un secondo, però andiamo per step, ecco, andiamo per step, iniziamo da questo ordine di Goods Republic e che se no qua non ne usciamo più. Vi faccio concludere io che sfoglio questo bellissimo Memorial Works. Essendo che finalmente... Il manga di Skip Beat è edito in Italia. Mi sono concessa l'acquisto di diversi eh, CD drama del manga di Skip Beat. In totale, fino ad ora i drama CD sono 8 e io ne ho acquistati solo alcuni, eh. Li ho voluti acquistare perché così posso ascoltarli mentre. Leggo i volumi giapponesi che in realtà ho già acquistato E una volta che usciranno i volumi in Italia Quei volumi eh, riguardanti quei cd drama Potrò ascoltare i cd drama e leggere in italiano i manga Ecco, abbiamo capito insomma Il primo è il secondo in realtà di Otto Black Drama Che è un drama cd che è stato rilasciato il 21 agosto del 2012 E si concentra nell'arco narrativo di Skip Beat eh, Del Dark Breath per chi non lo sapesse Skip Beat è suddiviso come in Akatsuki no Yona in archi narrativi. Comunque vi lascio qui sotto il link in descrizione per capire meglio com'è la situazione. Poi ho acquistato questo, CD Drama, che in realtà è il quarto di otto, che è uscito insieme alla rivista della Hana Yume il 5 aprile del 2017 e che riguarda i capitoli dal 194 al 196... Uh, Dark Breath è il mio arco narrativo preferito fino adesso. Cioè, non lo so perché. È, è bellissimo. Cioè, per chi l'ha letto, insomma. Capiamoci, ecco, è bellissimo, è bellissimo. Cioè. Poi c'è questo CD drama, bellissimo, che è la riunione tra uh, Kyoko e Korn, che riguarda i capitoli dal 209 al 211. Era allegato insieme al volume speciale 40 di Skip Beat, del marzo 2017. E infine il CD drama, uscito il 20 settembre 2019. Che si riferisce alla Novel, che spero venga edito in Italia presto. Ecco. Bene, adesso vi mostrerò gli acquisti che ho fatto su uh, CD Japan o uh, su amazon.co.jp, insomma. Comunque ho fatto degli acquisti un po' ballerini, quindi li ho fatti un po' di qua, un po' di là, però alla fin fine questi prodotti si potevano trovare da tutte e due le parti, ecco. Vi avevo detto prima che questo era il primo Memorial Works di Yoshiki Nakamura, ebbene ce n'è anche un secondo, è da qui che mi collego eh, al prossimo acquisto. Ebbene il secondo Memorial Works era all'interno della rivista della Hana Toyume, del 5 dicembre del 2021 insieme alla copertina speciale di questo titolo di cui non ricordo il nome comunque ve lo lascio qui comunque cioè io svenuta mentre sfogliavo per la prima volta questo Memorial Works che tra l'altro è più grande dell'altro vedete questo qua è più piccolo eh, che dire, Yoshiki Nakamura è veramente migliorata, ma di brutto, cioè <ride> una cosa allucinante, allucinogena. Mi sembrava veramente di essere in un'allucinazione, in una, in una letteralmente. Eh, inoltre, vi do altre piccole curiosità di questa rivista: ovvero che erano disponibili all'interno del Giappone. Intendo proprio all'interno del Giappone, eh, credo tramite sorteggio eh, delle magliette a tema Skip Beat e delle borse eh, dei manga della, della rivista. Poi, verso la fine. Ci avevano avvisati che all'arrivo del prossimo volume ci sarebbe stato allegato un calendario 2022 Con delle immagini mai viste prima Ovviamente collegandomi a questo Ho comprato anche quella rivista io Perché non mi lascio scappare niente Che si riferisce a gennaio del 2022 In copertina abbiamo Hak e Yona di Akatsuki no Yona Bellissimi E sfogliandolo scopriamo che Sempre all'interno del Giappone tramite estrazione si poteva vincere uno shikishi delle varie, delle varie opere della rivista oppure anche l'immagine l'immagine della copertina senza senza le scritte che dire questo calendario è veramente stupendo eh, nel mese di ottobre c'è eh, l'immagine di yona yak in stile halloween molto carina e, e niente alla fine io pensavo fosse come quella dell'anno scorso che era un calendario da scrivania invece questo qua è un calendario da muro quindi eh, mi sono dovuta accontentare perché attaccandolo al muro mi sembrava male ho pa avevo paura che magari si rovinasse quindi ci ho messo delle calamite e quindi adesso è fermo ecco L'ultimo prodotto che ho acquistato e che vi farò vedere in questo video È la rivista sempre della Hana Toyume Del 20 gennaio del 2022 Dentro il quale abbiamo dei mini Hanafuda Spero che la pronuncia sia giusta In tema Akatsuki no Yona Cioè guardatevi non sono bellissimi Immagino che, che dovrebbe essere la scatolina per mettere dentro le, le Hanafuda. Eh, è una cosa bellissima, però vabbè, a parte il fatto che si poteva vincere sempre all'interno del Giappone, dei porta tramite estrazione, ehm, ci sono anche le istruzioni per giocare a questo gioco. Io non so ancora bene come funziona, però prima o poi ci... Ci giocherò, non ho voluto aprire niente Proprio ho solamente tagliato per eh, separarle dalle pagine della rivista, ecco ma alla fine di questa rivista scopriamo che faranno uno speciale per il ventesimo anniversario di Skip Beat cioè ragazzi, 2002 cioè vent'anni 20 C'è Skip Beat, eh non sembra ma c'ha vent'anni Skip Beat vabbè E penso che usciranno altri video Prossimamente eh, riguardanti Il manga di Akatsuki no Yona e di Skip Beat Perché oltre allo speciale eh, Ventesimo di Skip Beat Che molto probabilmente faranno A maggio 2022 Ultimamente la Hana Toyume sta facendo Dei speciali di Akatsuki no Yona È già uscita una rivista Con Yona in copertina L'ho acquistata ma non so quando arriva, però molto probabilmente ne uscirà un'altra che si verrà a legare con quella precedente, creando proprio un'intera immagine. Un po' come le due riviste dello scorso video, avete presente? Se non siete ancora andati a vederlo e non l'avete visto vi, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Quindi restate aggiornati, eh? seguitemi su Instagram così almeno vi, vi aggiorno in tutte le cose che potrebbero succedere.